Salve, sono Mario Miranda e ho avuto la fortuna di conoscere il dottor Antonini, urologo, e ho una piccola disfunzione, diciamo, piccola disfunzione rettile. Conoscendo il dottor Antonini ho avuto la fortuna che mi ha operato e come si vuol dire non so il gergo esatto, ho, diciamo, ho messo una pompetta per avere delle erezioni, perché ho disfunzione rettile. Per fortuna quando ho conosciuto il dottore mi ha fatto questo intervento. Ho avuto la fortuna di... sono rinato, devo dire che se avessi saputo questa cosa l'avrei fatta anche dieci anni prima e ringrazio Dio che mi ha fatto conoscere il dottor Antonini e non lo so, sono emozionato, non so più cosa, cosa dire La cosa prima prima, cioè tu quindi se mi dici che sono, se lo sapevi dieci anni prima l'avresti fatto? Sì quindi, per... Spiegami com'è nata questa cosa, quanti anni ti sei accorto di avere questo problema, quanti anni hai adesso? Adesso ho 53 anni, penso che il problema ho cominciato ad avere sui 42-43 anni e avevo una piccola interruzione di una pena erettile non so se si usa bene il termine e mi sono accorto che purtroppo usavo dei farmaci funzionava tutto bene, andava tutto bene però era una cosa un po' seccante usare sempre queste cose allora mi sono rivolto al dottor Antonini e ho avuto la fortuna di parlare con lui e alla fine mi ha spiegato come potevo risolvere il problema e io ho accettato e devo dire che da allora mi sento un uomo rinato grazie a lui senti com'è? Un paziente ti ha spiegato tutto, ma è un medico con cui si può comunicare? Ma secondo me è unico, io penso, non, non ci sia un uguale se posso usare questo termine. Credo che sia la persona più adatta per queste cose. Ok, e ve lo puoi rivedere dicendomi eh, il soggetto, cioè il dottor Antonini? Se... No, il dottor Antonini per me è, è unico, non so se va, ma credo più di unico se esiste un'altra parola un altro termine, se fosse... Perché è una persona dapprima la mano, proprio una persona umile, penso non ho mai trovato una persona del genere. Poi nello stesso tempo, credo che sappia fare solo, lo faccio anche bene, anzi, credo benissimo. E poi ti mette sempre al suo agio, in qualsiasi situazione, in qualsiasi... È veramente una persona molto umana e sono stato veramente onorato di conoscerlo. Naturalmente non mi paga, è tutto gratis, io non c'è... Personalmente nessuna paura, ho visto la persona che era e ho so detto vai, non c'è problema, senza timore. Come l'ha scoperto questa possibilità di fare l'intervento? E questo l'avevo già sentito parlare, però in realtà ero un po' dubbioso, devo essere onesto. Poi ho avuto, ripeto, sempre conoscendo il dottor Antonini, ne ho parlato, però lui all'inizio ha detto vabbè proviamo prima se possiamo. Se è una cosa fattibile, oppure se hai problemi. Eh. Poi abbiamo visto che avevamo realmente problemi e in quel caso ho optato per fare questa operazione. È stata un'operazione velocissima, in dolore, non ci ho avuto nessun timore e ringraziamo a Dio, sto qua e sono un, non felice, ma molto di più. Senti una domanda, ma tu quando hai avuto questo problema? Dieci anni fa, quando è cioè, tutto cominciato, tu eri, sei risposato, eri sposato? Sì, sposato, con due figli, fidanzate, un po' di tutto diciamo. Sì, sì, purtroppo ahimè. Ok, quindi diciamo. Eh... Ho un'attività intensa amatoriale molto come adesso, ce l'ho, non lo so, sarà un dono di natura, è un dono di mio padre, non lo so, comunque questa è una cosa che ho avuto sempre da piccolo. Senti tu hai due figli, maschio e femmine? Due femmine, bellissime. Ok, quindi no. Ehm, come le persone, com'è il rapporto, su questa cosa, della, della protesi, per esempio, quando sei con una donna chiari oppure è una cosa che a seconda delle situazioni spiegami come allora, funziona diciamo che in realtà da uomo diciamo un pochettino credo sia un po' non imbarazzante, perché io non ho timore di nulla perché è una cosa normale, anzi dirò meno male che c'è, se no oh, avrei altri tipi di problemi fino adesso non mi è mai capitato ma se dovesse lo direi senza nessun problema perché non vedo non c'è nessun tipo di problema secondo me, poi ognuno ha le sue idee i suoi pensieri, per me non ci sono vergogna anzi Dirò, meno male che ci stanno queste cose che uno, perché se stessimo indietro di cent'anni fa, uno. Se, io personalmente mi sarei risuscitato senza una cosa del genere, non avrei non potuto vivere senza una cosa del genere, personalmente. Quindi quando tu dici che non, non lo dici, che hai la protesi, vuol dire che spiega, vuol dire che tu, eh, non c'è bisogno di dichiararlo. Perché la vede? Mm, sì, diciamo che nessuno la vede o no, nessuno se la ma se fosse non avrei nessun timore a dirlo ma senza nessun problema perché non è mica una vergogna secondo me. Non Quindi, non diciamo per, per il paziente che si può fare il problema Di spiegami bene questa cosa che volendo avendo la vergogna c'è una cosa di dire, ma poi è una cosa, io mi faccio una protesi, ma poi tutti se ne accorgono. Ma secondo me sono affettore mentale, io sono uomo, non per questo non meno uomo secondo me, anzi, io dirò, mi sento ancora più uomo di prima, a differenza di prima, perciò anzi, io lo direi pure senza problemi, almeno parlo personalmente. Che si fa queste cose mentali, non usano altre espressioni, è solo uno stupido, perché alla fine, anzi, dovrebbe ringraziare che esistano questi metodi che ci rendono ancora uomini se, se fosse stato, che so, dieci anni fa, venti anni fa, non esistevano queste cose, io, io mi sarei suicidato senza userci, un poco ma sicuro. Ok. Che vivevo a fare? Non <ride> ha senso per me vivere senza sì. fare l'amore. Non ha senso? Vivere senza fare l'amore per me non ha senso, che campo fa? Sono inutile. Bene, qualcos'altro vuoi dirci? Okay. Dico grazie al dottor Antonini, speriamo che abbia altri cent'anni così. C'è nessun problema, sì, Digo... Come che facciamo adesso quando sei venuto qui, a parte per fare questa intervista, anche perché? Perché volevo salutare il dottore, volevo che mi dessero controllata, anche sono tranquillissimo, tutto bene, non ho nessun tipo di problema e spero che vada avanti così. Quanto è che hai piantato la protesi? Eh, un paio di mesi. Puoi dire, che hai piantato la protesi? Sì, ho impiantato la protesi da... da febbraio 2018 e da allora mi sento rinato. E quindi oggi sei qui. Prego. E quindi oggi sono qui a testimoniare che tutto va bene e sono felicissimo. Ma deve venire un paziente che si deve operare? Sì, c'è un signore che ho incontrato e mi stava chiedendo: di ho una da farlo, non te, non perde tempo. Perché? Ci cioè, hai parlato? Hai sì, adesso? sì, tutto, ho detto: oh, meno, ci cioè, ho detto, guarda, sta in mano a Dio, non ti preoccupare. Okay. Ma lui assisterà alla visita? Tua, adesso la può... sì, già è successo una volta, non c'è nessun timore. Non okay, tranquillamente. Ma tranquillamente. Funzionale. Senza iniziare. nessun problema, non nessun tipo di tabù. Va bene, grazie. Va bene così.